Ciao a tutti, oggi prepareremo i cordon bleu. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono petto di pollo, uova, parmigiano, farina, sale, prosciutto cotto, sottilette e pan grattato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. E lo facciamo dritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo il parmigiano da parte. Senza lavare il boccale aggiungiamo il pollo. E lo facciamo dritare per 30 secondi a velocità 4. Il pollo è perfettamente dritato. Aggiungiamo adesso il parmigiano, la farina. l'uovo e il sale ed amalgamiamo per 30 secondi a velocità 4 trasferiamo il composto in un piano di lavoro e dividiamolo in 12 parti Dopo aver diviso l'impasto andiamo a formare i nostri cordon bleu. Bagniamoci le mani, schiacciamole. Adesso mettiamo un po' di prosciutto cotto al centro. la sottiletta e chiudiamo con l'altro strato sigilliamo bene i bordi e continuiamo così per tutto il resto del cordon bleu adesso paniamo i cordon bleu bagniamoli prima nell'uovo e poi nel pangrattato e continuiamo così per tutto il resto dei cordon bleu. i cordon bleu sono pronti possono essere cotti o in forno a 180 gradi per 15 20 minuti circa o fritti in abbondante olio di semi o congelati se il pollo che avete utilizzato è fresco, Cuciamo e andiamo a impiattare. Cordon Bleu, grazie e alla prossima ricetta!